Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi ultimo appello per iscriversi al campionato Scream Engine Formula 1 1991 su R Factor 2 organizzato da simdrivers.eu in strettissima collaborazione con ASR Formula di Alessandro Michali che ringrazio eh, davvero di cuore per eh, questa mod inedita con tante modifiche inedite che sono state eh, apportate che tra poco avremo a disposizione al lancio appunto del campionato, vi ricordo che avete tempo fino al 4 settembre per potervi iscrivere ragazzi ci sarà una lotta apertissima eh, sul time trial per 3-4 giorni per poter accedere alla eh, categoria pro ragazzi, quindi già questo dovrebbe darvi voglia di poter eh, iscrivervi per concorrere già solo per andare alla categoria superiore dopodiché siamo riusciti a coinvolgere in questo progetto di questo inizio stagione dei campionati di drivers, delle aziende davvero eccezionali che hanno voluto collaborare con noi. Voglio ringraziare quindi Roberto Merillo e Giuseppe Guarino per la collaborazione con SRC Components, ragazzi sapete un'azienda all'avanguardia per quanto riguarda la componentistica e gli accessori per quanto riguarda la simulazione di guida, e quindi stretta collaborazione con Sim Drivers, siamo veramente contentissimi, avremo eh, come Montrepremio un qualcosa come premio, un qualcosa di veramente molto interessante che scoprirete seguendoci sul canale, sulle live del campionato. Poi ringrazio Vincenzo di 3DRAP.it che mette a disposizione come eh, premio, e questo ve lo posso dire, un cambio sequenziale che rimane a tema del campionato Formula 1 1991, proprio un cambio sequenziale a quattro magneti iperreattivo vintage, ragazzi bellissimo veramente, ringrazio Vincenzo e 3DRAP d tutta per questa, questo premio e poi abbiamo il gruppo di amici Renegade, un team fantastico capitanato da Giuseppe Galoforo che è un mio carissimo amico e carissimo amico del gruppo di Sim Drivers che sostiene questo nostro campionato e lo ringrazio veramente tanto poi abbiamo insieme a noi la NCS Italia che per questo campionato mette in palio un gadget molto interessante che scoprirete, quindi ragazzi rimanete sintonizzati perché ci sono delle sorprese pazzesche anche dopo questo campionato che già risulta essere pazzesco, l'hype è altissimo, noi siamo veramente contentissimi perché eh, cerchiamo sempre di offrirvi il divertimento e questa volta poi con un montepremi che è veramente molto interessante. Voglio fare un ringraziamento particolare a Dario Todisco ragazzi perché ci stamperà delle coppe per eh, premiare appunto i migliori in pista e poi voglio ringraziare Davide Di Lodovico di GS Racing 3D Racing Print che offre un circuito retroilluminato e voglio aggiungere ovviamente un ringraziamento particolare a tutto lo staff di SimDrivers che si è prodigato per organizzare tutto quello che c'è qua dietro eh, per quanto riguarda questo campionato. Quindi ragazzi, motori da urlo, come dice eh, Scream Engine, Montepremi da urlo e vogliamo piloti da urlo ragazzi, avete tempo fino al 4 settembre, vi aspettiamo perché eh, cercheremo di offrire come al solito una spettacolare live che sia all'altezza di quello che è questo campionato eh, che darà eh, via alla stagione 2021-2022 per Simdrivers.eu. ragazzi allora se questo video, se questi montepremi, se questo campionato, se questo canale vi piace lasciate un pollice in su, fondatelo col pollice in su iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati magari attivate pure la campanellina così siete notificati quando pubblichiamo un video o quando siamo live e non esitate a lasciare un commento ragazzi che è sempre gradito ragazzi come al solito vi ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo prestissimo correte ad iscrivervi www.simdrivers.eu ci vediamo presto, da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!